E dunque è stato arrestato il boss numero uno della mafia in Italia, Matteo Messina Denaro, latitante dal 1993, era considerato il capo di Cosa Nostra. Ah. Viviamo al nord mentalità, rione, scendo fresco col borsello, huh? davvero terrone, vado fuori se parli di grano, Matteo Messina Denaro, stiamo forte col mio hermano, siamo lo sueg italiano. Scendo fresco col borsello, chiamo frello, non mi vedi Scendo dal palazzo è buio, ma so dove metter piede, ok Non mi vedi, ok, sono un'ombra, ok, noi qui in dieci okay. Con i frer diamo gas, su una sportiva 200 Corro fest, col cappuccio sei dietro un Mercedes nero Sono terrone col borsello, vendevo panini a 100 Chi mi ferma manco il tempo, se qua piove stai sicuro che Care io è gay Fare e fare come messi in adenaro, sai che se c'è una soffiata in Fratello tu stai tranquillo basta che fai uno squillo Sono riuscito con la fam dammi il cell nome è civico dammi il cell nome è civico oh yeah quando son sul beat è critico oh yeah son con freddo ora e noski anche se qua inverno frate bruciamo sti posti viviamo al nord mentalità bro del rione scendo fresco col borsello davvero terrone vado fuori se parli di grano ma ti ho messo in a denaro, stanno forte col mio hermano siamo Si cresce prima del padre. Dove un figlio muore prima di sua madre. E nel borsone lo tiene un'arma letale, fra che pronta ad usare. Ho pipì, smana a me le chi Tengo o borsone lecchino ca mi pare un shake. Tengo una cooperativa che mi pare OCD. Tengo una famiglia a rete spalle, ne tenga 50. io o oh, senten che a scorrere in te viena Cosa anche scrive che sti pieti non sbagliavo serie Voi bravo, voi serie, oppure se sta l'est'aiena Viviamo al nord mentalità, bro di Rione Scendo fresco col borsello, huh, davvero terrone Bado fuori se parli di grano, ma ti ho un messi una denaro Stiamo forte col mio hermano, siamo lo swag italiano siamo al mentalità, pro del ribone Scendo fresco col borsello huh, Davvero terrone Vado fuori se parli di grano ma Matteo messina denaro Stammo forte col mio hermano Siamo lo sueg italiano